Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il libro Super fotografia digitale, volume 2. Autore Maurizio Capobussi, editore Libri Sandit. Vediamo l'indice. Evoluzione autofocus, foceggiatura automatica. La fotografia panoramica, vedere in grande. I sensori e la risoluzione, per fare foto nitide. No al cielo bianco, il colore è necessario. Tele e binocoli, vedere lontano. Scegliere teleobiettivi e binocoli. L'esposizione fotografica, controllare la luce è indispensabile. Una goccia come lente, per una ripresa insolita. Fuochi artificiali, colori nella notte libro tutto a colori, molto ricco, ben descritto e ben fatto. Il prezzo è veramente interessante, 9,90 Buona lettura a tutti e se vi è piaciuto il libro, oltre ad acquistarlo, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Grazie e buona giornata.